Dunque, allora iniziamo oggi in questa seconda ora a tuffarci, l'ho chiamato crash course perché in un'ora e mezza cerchiamo di condensare ciò che ci serve per partire e quindi ci mette operativamente in grado di fare l'esercitazione di laboratorio di domani, eh, iniziamo a conoscere questa libreria che si chiama JavaFX, scritto JavaFX ma si pronuncia FX che è stata introdotta già ai tempi di Java 7 come libreria grafica tra virgolette più moderna, più semplice e alternativa alle vecchie librerie Swing, JVT, AVT e così via e ci permette di creare con relativa semplicità delle applicazioni grafiche che hanno un layout, cioè un'apparenza abbastanza contemporanea, moderna e soprattutto non ci richiede di impazzire dietro a 10.000 dettagli perché in qualche modo hanno imparato la lezione dei siti web e quindi usano un meccanismo di costruzione di interfaccia che è molto simile a quello che avviene sul web. Allora, cos'è un'interfaccia grafica? O meglio, un'applicazione Java con interfaccia grafica. Beh, questo potrebbe essere un esempio di eh, un esercizio che avevamo fatto l'anno scorso in cui si doveva fare delle analisi sulla base dei risultati del campionato di calcio, Vabbè. Quindi noi abbiamo una finestra che ha i soliti elementi che ci aspettiamo di vedere in una qualunque applicazione grafica, quindi dei bottoni, dei menu, del, <coughs> dei campi di testo, delle scrollbar, eccetera. Okay? Allora questa finestra in realtà è suddivisa dal punto di vista della libreria Javafx in tre livelli diversi. Il livello esterno, la cornice blu, si chiama stage. Quindi JavaFX, la libreria Javafx chiama stage, proprio un oggetto che si chiama eh, javafx.stage, si riferisce alla finestra del sistema operativo che contiene l'applicazione vedete che nello stage dentro la, dentro la riga blu c'è l'icona dell'applicazione c'è eventualmente, qui non ho messo il titolo dell'applicazione i bottoni per chiudere, minimizzarla, eccetera eccetera questa è roba che gestisce Windows, che gestisce il Mac, che gestisce Linux che gestisce il gestore del sistema operativo Ovviamente, un'applicazione deve essere visualizzata dentro una finestra e questa finestra viene pre presa in prestito dal sistema operativo. Quindi, lo stage in Java è l'oggetto che fa riferimento alla finestra dentro la quale gira l'applicazione. A noi ce ne frega abbastanza poco di questo stage. Noi dobbiamo semplicemente crearlo, dire quanto deve essere grosso, le sue dimensioni, e basta. Perché poi tutto il resto dell'applicazione Dipende dal contenuto che ha quella finestra, cioè cosa ci metto dentro una volta che ho creato la finestra. Questa è la vera applicazione. In JavaFX questo si chiama scena, The scene. Quindi la classe scene rappresenta il contenuto che può essere inserito all'interno di una finestra, di uno stage. Cioè tutto il contenuto della nostra applicazione. Questa terminologia stage e scena è un po' diciamo così teatrale, no? è copiata dall'ambito teatrale dove c'è lo stage fisso, che è un luogo fisico, e le scene che sono i vari contenuti che possono alternarsi su quello stesso stage. Questo vuol dire che la stessa finestra a un certo punto può cambiare i suoi contenuti e quindi alternare diverse, stage, diverse scene all'interno dello stesso stage. Uh, noi per tipo di esercizi che facciamo non avremo bisogno di questo tipo di complessità creeremo uno stage dentro il quale ci sarà una scena che sarà quasi sempre quella fissa però chi vuole fare di più uh, di solito uh, invece ha bisogno di avere più finestre che si aprono e i contenuti di queste finestre che cambiano hm? e beh, questa JavaFX ovviamente ti permette di farlo la scena è il contenitore che contiene l'effettiva interfaccia grafica che è fatta di elementi che è fatta di un titolo è fatta di un'etichetta stagione squadra, è fatta di una casella di un menu a discesa, è fatta di un bottone, è fatta di un'area di testo, è fatta di cose che non si vedono, tipo spazi, allineamenti, raggruppamenti eccetera, che posizionano le cose nel posto giusto. Tutti questi elementi che compongono la scena sono detti nodi, i nodi della scena. Quindi JavaFX vi permette di costruire una scena cioè una videata una finestra, il contenuto di una finestra inserendo all'interno di questa scena vari tipi di nodi alcuni nodi sono nodi interattivi, il bottone altri sono puramente di visualizzazione, il titolo altri sono di servizio, di layout, servono per impaginare, distanziare, tenere incolonnati gli altri nodi. Quindi sono dei nodi contenitori. Eh? Quindi, Grosso modo i nodi si dividono a metà tra contenitori e controlli. Un controllo è un elemento interattivo che può permettere di visualizzare un dato all'utente ma anche di acquisire un dato dall'utente. E questi nodi in JavaFX possono essere annidati uno dentro l'altro con un meccanismo gerarchico relativamente semplice da capire e da usare. Ad esempio, sulla destra di questa slide c'è la gerarchia dei nodi che corrisponde alla videata di sinistra. Qui noi abbiamo una scena che contiene un nodo principale che è di tipo border pane. Quelli, eh, la, il suffisso pane, pannello, sta a indicare i nodi di layout, che un pannello che contiene altre cose. I pane sono di per sé invisibili, ma contengono altri nodi e determinano la posizione in cui gli altri nodi verranno visualizzati. Un border pane è un pannello con cinque elementi, uno centrale e quattro periferici, cioè c'è un centro, un sopra, un sotto, un sinistra e un destra. In questo esempio c'è scritto che il border pane ha qualche cosa nel suo top, non ha niente nel left, infatti qui dice inserisci un left perché manca, non ha niente nel right, non ha niente nel bottom, ha qualcosa tanto nel centro. Quindi vedete che il border pane ha 5 figli, 1, 2, 3, 4, 5, dei quali 2 sono riempiti. Da cosa? Il top è riempito da un nodo di tipo label, etichetta, un testo è un'etichetta, e sarebbe questo. Il, e e c'è solo questo nel top. Quindi non si vede che serie A e stagione sembrano uno vicino all'altro, in realtà serie A è dentro il top del border e invece stagione è qua dentro, molto più annidata. Nel centro cosa c'è? Nel centro ho un nodo che si chiama VBOX che contiene a sua volta due nodi, grid pane e textarea. Ci siamo già persi, eh? non è un problema, poi quando lo facciamo interattivamente è più facile. Cioè ho il centro, è strutturato in due parti, in due sottonodi, questo e quest'altro, raggruppati in un nodo di layout che si chiama VBOX. VBOX significa vertical box, scatole impilate verticalmente, una sotto l'altra. Quindi c'è un sopra e c'è un sotto, in questo caso ce ne sono solo due, potrebbero essere tre o quattro. Nel sotto c'è una textarea, che è questa, bianca. Nel sopra, nel primo elemento figlio del VBOX, c'è una tabella, grid pane, una griglia. Di dimensione 3x2, due righe, una, due, tre colonne, una, due, tre. E nelle sei caselle ci sono o delle label, o delle choice box, che sono questi menu a discesa, o dei button, che sono queste cose qua, questi bottoni da premere. Quindi, costruire l'interfaccia significa prendere familiarità con questi elementi, che sono pochi, alcuni sono son, son tanti, ma quelli che servono di più sono pochi, che sono alcuni elementi di layout, io metto un v-box perché voglio che l'area di testo sia sotto i bottoni, se volessi che l'area di testo fosse a destra dei bottoni metterei un h-box, horizontal box, che in, eh, affianca gli elementi in serie orizzontale. e così via. Quindi conosco quali sono gli elementi di layout principali e conosco quali sono i controlli principali. Qui ce ne sono tre dei quattro che useremo quasi sempre. No? C'è la label, va bene, è un'etichetta, un testo visualizzato, bottoni, menu a tendina, area di testo, text area, e poi c'è il campo text field, un singolo campo di testo di una riga sola. Adesso lo vediamo subito interattivamente. Quindi il modo con cui concepiamo l'interfaccia grafica è questo. Quali sono gli elementi interattivi e come vengono posizionati, impaginati, uno a fianco dell'altro, uno vicino all'altro. Definito questo albero, che si può fare con quel programma che si chiama SimBuilder, interattivamente, graficamente, avremo automaticamente creato l'interfaccia per il programma. Quindi il programma, Java, quando parte, creerà automaticamente questa interfaccia, con questi bottoni posizionati in questo punto. Poi ciò che rimarrà da fare è decidere cosa il programma deve fare quando l'utente clicca in un bottone oppure clicca nell'altro. Questo poi è il lavoro nostro, ovviamente, ma ci arriviamo. Allora, cominciamo a, a conoscere un pochino meglio questa libreria. Allora, questo grafico che è illegibile ovviamente, ci dà la panoramica di quelli che sono i tipi di nodi principali. Quindi i nodi, dicevamo, sono gli elementi che possono essere inseriti nella scena. Ci sono, um, ve lo leggo per macrofamiglie, questa è la classe che si chiama javafx.scena.node. I nodi sono di tipo parent, shape, canvas o image view, ma quelli che ci interessano di più sono... Allora, shape lo buttiamo via, non lo useremo quasi mai perché sono l'arco, il cerchio, la linea, serve per disegnare delle forme. Quelli che invece ci interessano di più sono i parent, cioè nodi che possono essere genitori di altri nodi, che possono contenerne altri, e dentro i parent c'è una famiglia molto grande che sono i control questo control prende tutti questi tutta questa parte, circa metà del grafico, sono tutti i controlli e ci sono i vari elementi visibili all'utente e che possono interagire con l'utente e poi ci sono i pannelli anchor pane, border pane, flow pane, grid pane, hbox, vbox, title pane, stack pane che sono di tipo pane, che sono di tipo region. Qui sotto ci sono le parti legate al layout. Quindi vedete che a, a, a spanne metà sono controlli e un po' meno di metà sono elementi di layout. Per vederli un po' meglio, la Bibbia è questa, c'è cioè il javadoc della libreria JavaFX, che qui c'è online, e la potete consultare. Se andate a vedere, c'è una package che si chiama JavaFX che contiene tutto, tra cui ciò che metti, possiamo mettere dentro la scena è sotto il package.scena.control, qui ci sono tutte le classi che costituiscono i control, i possibili controlli. Dicevo sono tanti ma a noi ne serviranno pochi, si usano quasi sempre gli stessi. Mentre invece punto layout contiene... no scusate, eh, dov'è region? control... Eh, aspetta, mi sono perso, era qua. Parent region contiene invece gli elementi di layout. Un altro modo più comodo di navigare queste cose dove è andata la finestra di PowerPoint, qua. è questo signore che ha, fatto in modo, ha costruito una serie di videate grafiche, sempre online, in cui ci sono tutte le librerie Java, compresa ovviamente la libreria JavaFX. Quindi anche le se, se, se, se cliccate su Java vi fa vedere le tutte le librerie della, della libreria standard Java, tutti i vari package, e per ciascuno tutti i dettagli. È un modo grafico di navigare la documentazione. E quindi per JavaFX abbiamo ad esempio controls, sim.control che ci permette di visualizzare ad esempio la gerarchia dei controlli, tutti i nodi di tipo control, ad esempio il nostro button dov'era, qua, quindi se andiamo su button, il bottone cliccabile, andando sopra ci dà direttamente il java doc, quindi la spiegazione di quel bottone le spiegazioni, gli argomenti eccetera eccetera di quella classe quindi è un modo anche comodo no, di esplorare un po' meglio la gerarchia degli elementi quindi questi Ovviamente sono tantissime classi, ma come vi dicevo, noi diremo, avremo bisogno di solito di, solamente di conoscerle più importanti. Allora, per farlo, per cominciare a conoscerle, cominciamo a costruire un primo progetto. Un progetto molto semplice in cui l'utente magari inserisce il proprio nome e il sistema gli scrive una frase che contiene il suo nome. No? Non facciamo l'hello world, ma facciamo hello fulvio. Allora per far questo creiamo un primo progetto e così vediamo anche i passi pratici per poterlo fare in Eclipse. Allora qui ho aperto Eclipse con installato quel plugin EFX Clips, che si installa dal marketplace qua sotto, quindi andate in marketplace, scrivete JavaFX e vi trova un'estensione che si chiama EFX Clips 3 versione 3.0. Una volta che avete fatto questo, quando create progetti nuovi, voi siete abituati a fare progetto Java o qualcosa del genere. Invece andate su progetto, project, puntini puntini, quindi il caso generale, e vi compare l'elenco completo di tutti i possibili progetti che potete creare. Quando create un progetto Java normale vi apre questo. Invece noi dovremo aprire un progetto, dentro vi il plugin FX Clips, è impronunciabile, scusate, vi crea un nuovo sottomenu JavaFX, all'interno del quale c'è un JavaFX Project. Quindi in questo corso creeremo sempre progetti di tipo JavaFX. Quindi scegliete di creare un progetto JavaFX, E qui ci sono le solite domande che ci fa Eclipse per poter creare il progetto. Ok? Quindi lo chiamiamo HelloMe. Un programmino che scrivo il nome e lui mi saluta. E io sono contento. Primo warning. Il tasto finish in Eclipse non toccatelo mai viene da dire, ah, hello me, finish. No, perché vi fa una serie di domande alcune delle quali, per alcune delle quali non ci va bene la risposta di default in automatico. Ok? Quindi una delle cose che dovete, vi obbligo a imparare in questo corso è andare con calma, clicca solo dopo che sei sicuro di cosa stai facendo. Perché poi Eclipse è abbastanza antipatico, se fai un passo falso puoi tornare indietro a recuperarlo di solito diventa complicato allora le informazioni che dobbiamo inserire sono due una nella prima schermata e il nome del progetto e l'abbiamo messo poi però c'è una schermata in più allora qui ci chiede di usare di definire quale macchina virtuale java usare Vabbè, la 1.8 che si è installata qui va bene tutto il resto ci piace secondo passo mi chiede di specificare dove sono i sorgenti, altri progetti le librerie che uso, eccetera eccetera. per ora ci va bene così non abbiamo bisogno di librerie aggiuntive poi più avanti in cui ci serviranno altre librerie dovremo eh, anche agire su questa parte, ma per ora va bene così, quindi la seconda videata va bene la terza è quella importante che non c'è di solito, ma con JavaFX è stata aggiunta dove dobbiamo dire come si chiama, come vogliamo che si chiami, il package java dentro il quale l'applicazione viene creata. Allora lui mi crea un package di default, mi creerebbe un package che si chiama application, che mi fa schifo come nome, quindi diamo un nome sensato a quel package. I nomi dei package, per convenzione, dovrebbero seguire la gerarchia puntata dell'organizzazione che li realizza. Quindi i package che faremo, i programmi che faremo, vivranno tutti per noi nel nostro corso in un package che si chiama it.polito.tdp, tecnica di programmazione, polito.it, letto al contrario perché il package scende dal generale al particolare e poi ci metto il nome dell'applicazione, alumi. Questo, se vogliamo, è un aspetto estetico, ma già che ci costa poco, diamo un nome sensato, perché altrimenti poi prendiamo un pezzo di un programma, un pezzo dell'altro, cerchiamo di metterli insieme e vanno in conflitto perché si chiamano tutti application. E vabbè, il package in cui risiede il main. Poi c'è la parte sotto, che è ancora più importante per noi, che ci dice l'interfaccia utente in questa declarative UI UI sta per user interface cioè l'interfaccia utente in questa domanda lui ci sta chiedendo l'interfaccia utente te la costruisci tu un mattone per volta in Java o vuoi usare un metodo dichiarativo interattivo per costruirla perché visto che è un bottone è un oggetto button nessuno mi vieta di fare new button e dargli tutti i parametri che servono ma JavaFX è molto comodo perché ci permette di editare graficamente un file XML e poi il programma se lo prenderà da solo in automatico. Per far questo, per far generare questo file, è necessario dire a Eclipse che vogliamo che l'interfaccia utente venga generata a partire da un file FXML. FXML è il tipo, il formato di questo file che è un gioco di parole tra FX di JavaFX e XML, che è il formato in cui vi è scritto. Non, fa, non ha mai fatto ridere nessuno questo gioco di parole, ma eh, l'hanno chiamato così e gli è piaciuto tanto. Quindi, creiamo un file, decidiamo che l'interfaccia utente, la scena, quindi contro, i nodi della scena, li definiamo in questo file XML. E lui ci chiede a questo punto come si chiama il file XML che vogliamo, vogliamo creare e come si chiama il nome della classe controller. Allora, il nome del file Fxml lo possiamo scegliere come vogliamo, sample non è un bel nome, lo chiamerei HelloMe, che è il nome dell'applicazione. Quindi lui creerà un file che si chiama Allomi.fxml. E una classe Java che ha il ruolo di controller dell'interfaccia grafica. Allora, il ruolo del controller lo vediamo tra un attimo. In estrema sintesi è una classe che deve sapere come l'interfaccia si deve comportare quando l'utente clicca sulle cose. È la parte di dell intelligenza dell'interfaccia dell grafica. E quindi lui mi chiede come vuoi chiamarla questa classe? Vabbè, io che ho poca fantasia la chiamo LMI Controller. Adesso posso cliccare su finish, non prima. Se l'avessi cliccato prima mi avrebbe lasciato qua i nomi di default con l'fxml che si chiamava sample.fxml e me ne vergognavo. Al finish adesso lui mi crea, come sempre, un progetto nuovo. Dove vedete che in questo progetto c'è la libreria Java normale, lui ha già portato dentro la libreria JavaFX, che è già inclusa in Java, non abbiamo dovuto specificare nulla, e dentro mi ha creato il package LOMI con dentro una piccola manciata di file. Main.java, che è il programma vero e proprio, la classe LOMI che, guardiamo questa, per ora è vuota, quindi ha solo creato una classe che non fa nulla, ci dobbiamo poi pensare noi dopo. La classe, eh, un file application.css che adesso è vuoto, ma che eventualmente potrà contenere i fogli di stile per personalizzare l'aspetto grafico. Di CSS non parleremo in questo corso, li vedrete con l'ioi quando farete l'interfaccia web. È lo stesso linguaggio che serve per definire gli stili grafici, quindi colori, spazzature, font, eccetera. Nei siti web può essere usato per modificare l'aspetto grafico anche dei programmi JavaFX. Semplicemente dovete mettere dichiarazioni opportune dentro questo file CSS. Ma a noi interessa minim minimamente questo aspetto, quindi... Ma quello che imparate di là lo potete riusare esattamente tale quale di qua. Poi c'è il file .fxml, che se apro qua è vuoto. è un file .xml che però non contiene nulla e finalmente c'è il programma, però dovremmo costruire, e finalmente c'è il programma main. Il programma main ovviamente crea un'applicazione vuota, fatta in questo modo, la vediamo sulle slide che dove è commentata. Tutti i programmi JavaFX definiscono una classe che estende una classe application. Application, l'abbiamo definito qua, javafx.application.application. Quindi la libreria javafx contiene già dentro di sé una classe application che conosce il comportamento di una generica applicazione grafica. Quindi sa già cosa fare nei casi normali. Sa già cosa fare quando l'utente ridimensiona la finestra sa già cosa fare quando l'utente scrive in un campo di testo, sa già cosa fare quando l'utente schiaccia l'invio, sa già cosa fare quando usa una scrollbar, eccetera, eccetera. La classe application sa già cosa fare, sa, conosce già il comportamento di tutti i nodi, di tutti i controlli base. Quindi noi estendendo application ci portiamo in eredità un'applicazione che non fa nulla ma lo sa fare bene. Cioè non fa nulla di specifico, ma il comportamento grafico è già corretto, già completo. Per questo è molto più semplice rispetto ad altri toolkit grafici, non devo preoccuparmi di queste cose. Infatti il metodo main del mio programma altro non fa se non chiamare il metodo launch della classe madre. Cioè il mio programma main dice ok lancio l'applicazione, Sarebbe super.launch, metodo launch della classe madre application. E lì fa tutto lei, cioè tutto il lavoro lo fa la classe application. Ovviamente la classe application non può sapere qual è la scena e quali sono i nodi che vogliono metterci dentro. Quindi a un certo punto la classe application chiama un mio metodo start. Lei ha già un metodo start che non fa nulla, ma io nel mio programma posso fare l'override del metodo start della mia classe madre. E qui è dove ci metto il codice di avvio della mia applicazione. Cosa fa il codice di avvio dell'applicazione? Beh, essenzialmente carica una scena dal file fxml. Dice all'applicazione, guarda che la scena, quindi contenuto della finestra, del mio programma, l'ho descritta in quel file fxml, quindi leggilo e crea i nodi di conseguenza c'è questa classe che si chiama FXML Loader, che è una classe, come dice il nome, load, carica l'FXML e ritorna una scena, o meglio, il nodo principale di una scena, il nodo che sta in testa. Nel, Nell'esempio di prima era un border pane. A questo punto, avendo tutta la scena per, presa per un orecchio, cioè per il suo nodo principale, posso creare un nuovo oggetto di tipo scena, agganciandoci quel nodo radice. Quindi con queste tre righe, creo una scena che può contenere 100 nodi o controlli, i quali li ho disegnati graficamente. Poi ho altre istruzioni, che vedremo meglio tra un attimo, in cui creo il controller, e lo collego alla scena e finora che cosa ho fatto? Ho creato una scena, ho creato una classe controller di cui per ora non so cosa fargli fare, quindi la teniamo in sospeso per un attimo e a un certo punto devo mettere tutto insieme e mostrarlo video. Per mostrarlo a video devo costruire uno stage. La scena deve essere inserita in uno stage, cioè in una finestra per poter essere visualizzata, perché lo stage è l'unica cosa vera che esiste a livello di Windows, di sistema operativo e quindi lo stage me ne viene già creato uno in automatico dalla mia application, mi viene passato come parametro primary stage e io dirò a un certo punto primary stage.setScene della scena che ho appena letto dall'fxml. Quindi ho i nodi nell'fxml, li leggo, creo una scena che contiene quei nodi e Mo, eh, visualizzo, metto in scena la scena all'interno del parameter stage con questa istruzione. Imposta la scena al, sullo stage e mostra lo stage. Sono sempre le stesse istruzioni in qualunque programma JavaFX e sono già praticamente scritte per noi. Questo è un po' più breve, adesso poi aggiungeremo i pezzi che ci servono. Questa è la versione minima minima. Se io volessi, potrei adesso già fare Run di questo programma, Run come Java Application, e mi si apre un bellissimo stage che contiene una scena vuota, la scena ha zero cose dentro, però è già una finestra, la posso spostare, la posso ingrandire, la posso chiudere, posso divertirmi tutto il giorno con questa finestra è già, comple già un'applicazione completa adesso però io vorrei metterci qualcosa dentro per metterci qualcosa dentro il modo più semplice è di editare il file fxml il file fxml lo edito con un programma che si chiama scene builder Dov'è? scene builder, questo qua è possibile dire a Eclipse, dove abbiamo installato lo SimBuilder, in una preferenza che trovate qua, SimBuilder Executable. Se voi gli dite dove avete installato lo SimBuilder, lui vi permette, quando siete qua, di fare a tasto destro, applico un SimBuilder. Io non l'ho fatto, non lo faccio adesso perché sennò divento pazzo a trovare dove l'ha installato perché lo nasconde sempre e quindi lo poi lo, lo farò con più calma, non in diretta, lo apro a mano. Questo è l'aspetto di SimBuilder, che contiene a sinistra la libreria JavaFX. Tutti gli elementi della libreria JavaFX organizzati per argomento. In centro... Una, un canvas vuoto in cui posso disegnare la mia interfaccia e sulla destra tutte le proprietà dei singoli elementi che adesso andiamo ad aggiungere. Allora, per poter fare qualcosa di utile devo andare ad aprire il file fxml del progetto che ho appena creato che è qua. Basta ricordarsi dove il workspace e lo trovate poi una volta impostata la preferenza giusta in Eclipse, eh, ve lo apre lui direttamente. Allora, in questo caso ho caricato, vedete che il file è lomi.fxml, ho caricato file fxml che è vuoto, non contiene ancora niente, o meglio, contiene un nodo, vedete che qua sotto c'è una sezione che si chiama document, dentro document c'è gerarchia e contiene l'elenco dei nodi. In questo caso contiene un border pane, come è fatto? Perché? Perché un border pane e non altro, ma perché io in quella famosa terza videata di, della creazione di un nuovo progetto mi chiedeva qual era il nodo radice e per default è il border pane, che è quello che normalmente si usa come nodo principale. Però avrei potuto scegliere uno diverso in fase di creazione del progetto e sarebbe stato il primo nodo messo qua dentro. Allora io che cosa voglio fare qua dentro? Voglio metterci, dicevamo, un titolino, una carta di testo in cui posso inserire il nome, un bottone che dica ok questo è il mio nome e un'altra area di testo in cui lui può il programma può rispondere. Allora, vuol dire che ad esempio un titolo sarà una label, la label la posso mettere nel top e qui mi fa l'anteprima di com'è l'applicazione. Quindi questa label la posso, ci posso cliccare dentro e scrivere programma hello me. E lui si riadatta come dimensione. Poi devo inserire, dicevamo, una casella di testo, un bottone e un'area di testo più grande in cui scrivere il messaggio. Allora, io mi immagino adesso, la casella di testo e il bottone affiancati, ma l'area di testo sotto. Quindi il layout me lo posso immaginare con due aree sovrapposte, in quella inferiore c'è l'area di testo, in quella superiore a sua volta la divido in due parti affiancate orizzontalmente che contengono le eh, la casella di testo e il bottone. Quindi dentro il centro, quindi dentro la parte principale dell'interfaccia, ci metterò una scatola verticale che contiene due elementi, una scatola orizzontale e un'area di testo. Quindi qui ho nel centro una scatola, una V-box, una scatola verticale che contiene nella prima riga una scatola orizzontale e, in quella, e nella seconda riga un'area di testo, che è questa qua. Nella scatola orizzontale ci posso mettere un campo di testo, text field, seguito da un bottone. È brutto, perché le spaziature sono tutte sbagliate. Se voglio vedere cosa succede, capirlo meglio, posso andare in preview e lui mi fa l'anteprima di questa finestra. Adesso questa finestra, essendo una finestra vera, può essere ridimensionata e io vedo che in realtà ho un titolino, qualcosa in cui posso scrivere, un bottone che posso premere e un campo di testo in cui in teoria potrei scrivere, ma vorrei che fosse il programma a scrivere la risposta. Quindi io ho scelto quattro controlli, label, l'etichetta per il titolo, text field per il campo di testo, Una parola, da una parola a una riga, un text field, una riga sola. Il button è Textarea. Textarea è un campo di testo su più righe. L'unica differenza tra Text Field e Textarea è che Textarea è su più righe e Text Field è su una riga sola, per il resto si comporta nello stesso modo, però visivamente ovviamente hanno ruoli diversi. E questi li ho incasellati attraverso delle scatole VBox e HBox in modo che venissero impilati come volevo io. Non gli ho detto, non ho detto al bottone stai 27 pixel più a destra della, della eh, casella di testo. No, non voglio impazzire dietro ai millimetri o ai pixel. Do delle regole logiche. Voi siete in fila indiana da sinistra verso destra e voi altri siete in fila indiana dall'alto verso il basso. Arrangiatevi. E quindi quando l'utente ridimensionerà la finestra, loro si, entro certi limiti, si riadattano. Quindi JavaFX, la classe application madre, ha già un suo algoritmo di layout abbastanza sofisticato, di cui mi conviene fidarmi. Adesso ovviamente un pochino lo vorrei personalizzare. Una delle cose brutte di questo SimBuilder è che quando usiamo gli Hbox, lui dà una dimensione preimpostata di questi elementi che magari non corrisponde alla dimensione del contenuto che ci voglio mettere dentro. Ad esempio, questo bottone è molto sacrificato, infatti lui non riesce a metterci nulla, mette solo puntini per dire non, non c'è spazio per scriverci dentro, perché è tutto troppo stretto. E prenditi lo spazio che ti serve e allargati. Come faccio? Come faccio a personalizzare questa cosa? Ecco, la personalizzazione la faccio attraverso le proprietà dei nodi. Quindi in questo fxml abbiamo... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette nodi. Ciascuno di questi nodi ha delle proprietà che sono elencate nella colonna di destra. Ad esempio, prendiamo l'hbox che è la riga che contiene l'area di testo e il bottone. Tutti gli elementi hanno delle proprietà che sono divise in tre gruppi, qua. Properties, Layout, Code. Property sono le proprietà principali dell'elemento. Ogni elemento ha le sue, a parte uno, alcune che sono comuni a tutti. Layout sono le proprietà legate alle dimensioni e al posizionamento di quell'elemento. Quindi soprattutto nel caso dei nodi di layout, tipo le, le box, ti danno la spaziatura tra i vari elementi. Code sono quelle per agganciare dei comportamenti interattivi all'elemento stesso e sono quelle che legano la scena al controller, le vediamo per ultime. Allora, ad esempio, nella parte di layout, qui siamo nell'Hbox, ho selezionato Hbox, mi dice qual è la larghezza minima, l'altezza minima, la larghezza preferita, l'altezza preferita, la, massima, scusami, la larghezza massima e l'altezza massima. Io quindi posso dare dei vincoli all'algoritmo di layout di JavaFX su come voglio che questa H-box si comporti quando la finestra viene ridimensionata o quando il suo contenuto interno di ciò che contiene viene ridimensionato. Allora, la cosa un po' antipatica è che in questo caso la larghezza e l'altezza preferita è stata impostata a 100x200. Se io cambio e metto questo costante strana used computed size cambia istantaneamente e la mia V box, la mia H box, calza a pennello la dimensione del suo contenuto cioè la computed size di un elemento è la dimensione che quell'elemento deve avere per contenere esattamente il contenuto che ha i nodi che ha contenuti quindi di solito lasciamo fare a lui, se mettiamo il computed size su tutte le box che creiamo, viene fuori qualcosa di più decente. Vedete che il border pane era già tutto su computed, la textarea anche lì dava una larghezza minima e una larghezza massima, se mettiamo computed ha subito un aspetto un pochino più gradevole. Per lo meno riusciamo a vedere gli elementi che abbiamo messo nella, nella finestra. Quindi la parte di layout ci serve per questo, se noi, ad esempio, il campo di testo e il bottone tutti appiccicati, oppure il, campo, il bottone, questa H-box, questa riga orizzontale appiccicata all'area di testo, è brutto da vedere. Diamogli un po' di spazio. Come facciamo a spaziare questi elementi? Beh, diciamo alla v-box che li contiene, cara v-box, hai un attributo, una proprietà che si chiama spacing, che cos'è questo spacing? Ci clicco sopra e lui mi dice che lo spacing è the amount of vertical space between each child in the v-box, cioè quanto i vari figli della v-box, quelli che vengono allineati in verticale, sono spaziati l'uno dall'altro. 0 o poco, mettiamo 5. E vedete che sono già un pochino distanziati. Anche nell'H-box potremmo mettere uno distanziale di 5. Così il bottone e l'area di testo sono leggermente staccati e poi gli mettiamo anche a tutta la V-box un, un, un po' di margine sinistro-destro. e Margine anche un 5. Questi numeri sono il margine superiore, destro, inferiore e sinistro. Si vede da queste iconcine che sono sopra. Quindi così ho ritoccato 5 pixel di margine per dare un pochino di aria a questa cosa. Poi si può giocare all'infinito su questi dettagli. Tutta l'impostazione visuale si gioca con, sulle proprietà di layout dei vari elementi. Poi ci sono le proprietà propriamente dette, ad esempio l'etichetta, la label, ha una proprietà text che è il testo che essa visualizza. E anche il font, se è un titolo, magari lo voglio più grosso di 15 pixel che è il default, allora lo mettiamo da 24. Così si capisce che è un titolo. Quindi gioco su delle proprietà, proprietà text, font, text field, eccetera eccetera, di questa label sul bottone non voglio che si chiami button, quindi lui ha una proprietà text che chiamerò ciao e allora la proprietà text del bottone è il testo contenuto nel bottone stesso la casella di testo questi qui sono nella text field, nella casella di testo, ho due proprietà, prompt text e text. Prompt text è il testo di invito, ciò che compare nella casella quando non ho ancora scritto niente. Text è l'effettivo contenuto del testo che l'utente ha scritto nella casella. Quindi io qua posso scrivere il tuo nome e compare in grigetto. Se faccio preview, non c'è scritto niente, il tuo nome, scrivo Fulvio e ovviamente compare il mio nome e non il testo d'invito. Il testo d'invito compare solamente se il contenuto è vuoto. Scrivo ciao e qua sotto il programma mi dovrebbe scrivere ciao Fulvio. Il programma è bellissimo, eh? complicatissimo. Non me lo fa perché qui, questo non è manco il programma, eh? questo è solo l'editor grafico, non siamo, non siamo più in eclipse qua. Siamo solo disegnando l'fxml, e l'fxml si porta in dote tutti i comportamenti automatici della classe application, di ciò che ci aspettiamo che facciano gli elementi grafici. Quindi riusciamo già a fare buona parte dei comportamenti a sforzo zero. Ok. Um, qual è il bello di questi campi text, di tutte queste proprietà? Che ciascuna di queste proprietà si può leggere, scrivere, modificare da java. Quindi se io voglio sapere che cosa ha scritto l'utente in quella casella, prenderò quel nodo di tipo text field e gli chiederò getText. Chiamerò il metodo getText e lui mi dà il testo che c'è in quel momento dentro quel bottone, dentro quella casella di testo. E se voglio scrivere qualcosa in quest'area di testo, che anche lei ha un attributo text, chiamerò il metodo setText, gli passo una stringa e lui quella stringa la visualizza lì sotto. Quindi tutte queste proprietà noi le possiamo impostare a mano per prepararci l'interfaccia grafica, va bene, ma poi tutte sono accessibili direttamente dal programma. Dimmi. Fare tramite clips vuol dire scrivere l'Fxml a mano? In XML? Sì, certo. L'XML è un file di testo. Adesso poi lo vediamo. L'ultima modifica che voglio ancora fare, prima di tornare su Java, è che questo campo di testo sotto, la cosa che non mi piace è che l'utente ci possa paccioccare dentro, perché dovrebbe essere il campo in cui l'utente, cioè il programma visualizza la risposta. Ad esempio, una delle tante proprietà che ci sono è editable cioè questo campo è modificabile dall'utente o no? metto no e automaticamente l'utente non ci può più scrivere poi le varie, le varie altre proprietà le scopriremo quando ci serviranno queste sono quelle chiave ok ho fatto questo, quindi ho trasformato una cosa vuota in alcuni nodi in una forma che mi piacciono salvando questo, salvo questo e torno su Eclipse posso, se riaprissi questo file fxml vedo che non è più un file vuoto ma che contiene la mia label con scritto programma Lumi la vbox con le mie 5, 5 pixel di spaziatura l'hbox che ha come due figli il textfield del button il prompt text eccetera eccetera ovviamente questo qua l'avrei benissimo potuto scrivere a mano ma è più comodo con l'interfaccia grafica oppure l'avrei potuto benissimo scrivere in Java in Java avrei potuto fare new text field e poi su quello set prompt text e tutte queste informazioni le creavo dentro questo vanno a finire dentro oggetti Java e quindi se rifaccio run adesso del programma mi riparte la finestra che non è più una finestra vuota ma una finestra che contiene la mia applicazione Adesso ha la dimensione sbagliata perché il programma che mi viene impostato di default ha questi parametri 400-400 sulla creazione della scena, che è la dimensione della scena. Se io li tolgo, dico all'application calcolatela tu la dimensione della scena e così me la fa di misura per la mia applicazione allora questo somiglia a quello di prima con la differenza che quello di prima era la finestra che mi dava l'editor per fare il preview questo invece è il mio programma vero e proprio già la classe application mi dà già tante l'effetto il fatto che il bottone si evidenzia se ci passo sopra qua posso fare copia incolla annulla modificare cancellare il testo eccetera selezionare tutte queste funzioni di base le ho già gratis cosa manca? Manca la possibilità di fare qualcosa di definito dall'utente. Cioè io voglio fare qualcosa quando l'utente clicca su ciao. E cos'è questo qualcosa? Prendere un dato che sta qua e scrivere un dato che va a finire là. Ok? Allora, per fare questo mi servono ancora due ingredienti. Mi serve poter accedere dal programma Java ad alcuni dei nodi della scena. Cioè dal programma Java accedere al nodo Vbox mi frega niente. Cioè mi, mi interesserebbe se volessi dinamicamente da Java modificare la spaziatura della VBox, ma chi se frega? Ma mi interessa poter accedere a questo nodo e a quello sotto come faccio a rendere visibile un nodo che non ho creato io, un oggetto Java che non ho creato io, ma che ha creato l'Fxml loader? Come faccio a renderlo visibile al programma Java? Facile, perché l'Fxml già lo prevede. Tra le varie proprietà, adesso andiamo in code, ci sono quelle, la finestra code è proprio quella che collega l'interfaccia grafica al codice che la deve elaborare. Ogni elemento può avere un campo che si chiama fxid, identity, l'identità di quel nodo. Lì posso dare un nome al nodo. Questo nome verrà trasformato alla fase di loading automaticamente in una variabile java. Quindi questo qua lo posso chiamare txt nome. Metto TXT così mi ricordo che è un testo, assegnando semplicemente al campo FXD, cioè la proprietà FXD dentro identity, dentro code, il nome con cui io voglio chiamare la variabile Java di quell'oggetto. E viceversa, la casella di testo, la textarea sotto, anche qui la chiamerò, non so, txtarea ad esempio. O result, chiamiamola così. Dove metto il risultato del programma? Result. Txt Result. Allora, quando l'fxml loader carica il file xml, il mio lomi.fxml, ogni volta che trovo un elemento che ha questo attributo fxd settato, crea una variabile java e le inizializza quella variabile all'oggetto, al nodo, corrispondente a quel pezzo di, di interfaccia grafica. E quindi io a quel punto potrò fare txt result.setText di ciò che voglio io, dal mio programma. Quindi, concettualmente, io adesso salvo questo, posso tornare su Java, riaprire questo file, e vedo che sono stati aggiunti questi attributi fxd. Il problema è, quando è che il programma Java dovrà fare queste operazioni? Beh, quando l'utente clicca su ciao. Allora, dovrò fare in modo che un mio metodo che scrivo io, venga chiamato esattamente quando l'utente clicca su ciao. In, tutti i, in tutte le interfacce grafiche, in particolare in JavaFX, ma in tutte le brighe grafiche, metà del lavoro lo fanno i nodi con le loro proprietà, che dicono questo nodo come deve essere, come deve essere contenuto, come deve comportarsi, eccetera, eccetera. L'altra metà del lavoro lo fanno gli eventi. Cioè l'evento è un altro oggetto Java che registra il fatto che succede qualcosa in un certo punto dell'interfaccia. Succede qualcosa, cosa? Che l'utente ha premuto un tasto, che l'utente ha spostato il mouse, che l'utente ha cliccato il mouse, eccetera eccetera. Ogni volta che noi facciamo qualche cosa, anche di piccolo, su questa interfaccia, generiamo decine di eventi. Ho spostato il mouse un po' più in alto, okay. Ho scritto, ho schiacciato la lettera Q, ho cliccato qui ho cliccato qui, ho ridimensionato la finestra. Ciascuna delle microazioni che facciamo genera uno o più eventi. Cosa succede a questi eventi? Quindi sono piccoli oggetti Java che dicono, l'utente ha fatto questo. L'ha fatto anche a chi? Perché cliccare qui e cliccare qui sono due cose diverse. L'evento è sempre clic, ma l'elemento grafico, il nodo su cui è stato fatto il click cambia. Allora, cosa succede a questi eventi? A vengono ignorati. Se sposto il mouse qua, questo evento viene ignorato. Se lo sposto qua, no, perché mi permette, fa vedete che fa evidenziare il bottone. Allora, A vengono ignorati, B vengono gestiti da application, in automatico, ci pensa la classe application a evidenziare questo bottone, C me lo gestisco io, perché devo fare qualcosa che serve a me. Allora, su mille eventi che vengono generati, uno mi interessa. Quando l'utente clicca su ciao. Come faccio? Vado sul bottone ciao e tra le proprietà code vedete che ci sono una serie di proprietà che iniziano con on, on, on, on, on, on. Sono tutti i tipi di eventi che quell'elemento, in questo caso questo bottone, può generare. E in particolare il primo, è quello più importante, onAction. L'evento onAction di un bottone Scatta quando il bottone viene cliccato, viene attivato, può essere cliccato, può essere premuto con lo spazio, perché posso anche usarlo con la tastiera, la class application mi permette di usare mouse e tastiera indifferentemente. E allora in questo caso, qui dentro, nella proprietà onAction, ci posso inserire il nome di un metodo, Java, che scriverò io, che voglio che gestisca questo evento e quindi sarà un, un event handler un gestore di evento un metodo che chiamo handle ciao handle ciao cioè quando l'utente seleziona quel bottone chiama il metodo handle ciao che poi devo scrivere adesso allora Salvo l'fxml, di nuovo, torno su Eclipse, verifico che, eccolo qua, il mio bottone onAction uguale a Adesso, questo metodo handleCiao, dov'è? Dove lo scrivo? Lo scrivo nella classe controller. La class dentro questa classe controller dovrò scrivere questo metodo. La classe controller dicevamo prima, in sintesi dicevamo, ha l'intelligenza dietro l'interfaccia, cioè decide l'interfaccia che cosa deve fare quando non devo fare le azioni semplici di default, di evidenziare il testo, il bottone, eccetera. Le azioni definite dall'utente. Allora, per aiutarci ancora di più, lo sim builder è capace, quando noi abbiamo definito tutto ciò che ci serve, quindi cosa abbiamo definito? Vabbè, prima i nodi, la scena, le proprietà. Ma poi quando abbiamo cominciato a pensare al funzionamento dell'applicazione abbiamo definito due cose. I nomi, FXD dei nodi di cui ci interessa poter leggere o scrivere delle proprietà. Uno. Due, gli eventi che ci interessa gestire direttamente. A me non frega niente gestire quando l'utente clicca qua dentro. Mi interessa quando l'utente clicca qui allora definisco un gestore di evento solamente sul bottone ciao, e non sui 12.000 eventi che può avere la casa di testo. Avendo definito queste due cose, cioè i nomi, gli FXD, gli identificatori, dei nodi di cui mi interessa leggere o scrivere le proprietà, questa è la frase che ho ripetuto un po' di volte, così ci viene in testa, e gli eventi, i, degli eventi che voglio, i nomi dei gestori degli eventi che voglio gestire, Vado qua in questo menu e c'è una voce view show sample controller skeleton. Cioè fammi vedere un esempio di uno scheletro di una classe controller che vada bene. E questa classe controller è fatta così. Class LOMI controller e poi ha text field, text nome, textarea, text result cioè definisce le variabili java corrispondenti ai nodi di cui ho specificato un identificatore a mio piacere e mi crea già il metodo handle ciao legato all'evento del bottone poi posso scegliere, posso chiedere che questa classe abbia anche dei commenti e full mi aggiunge dei metodi in più di controllo quindi io di solito lo faccio sempre quindi mi faccio creare uno scheletro di controller, copia, torno su Eclipse, incolla. Quindi la classe controller che, Java mi aveva, che Eclipse mi aveva creato vuota, io posso popolare con un controller minimale che lo Builder mi permette di creare, di visualizzare, dopo che ho definito gli elementi principali dell'interfaccia. Allora quindi questo LOMI controller cosa fa? Contiene txt nome, che è un test field, txt result che è un test area, e poi handle ciao che è vuoto. E vediamo un po', se io qua ci scrivo system.out.printline qualcosa. Dai, vai via, finestra inutile. Cosa succede al mio programma? Beh, se rilancio il main, ogni volta che clicco su ciao, vedete che nella console di Eclipse, quindi nello standard output del programma, stampa i. Quindi vuol dire che ogni volta che clicco su ciao viene chiamato e viene eseguito quel metodo lì il controller. quindi questo è un meccanismo di programmazione reattiva i metodi che io scrivo non vengono chiamati quando lo decido io verranno chiamati quando l'utente farà certe azioni nell'ordine con cui l'utente piacerà io non so a priori se in questo caso ho un evento solo quindi quello devo gestire ma se avessi più eventi quindi corrispondenti a più azioni diverse dell'utente non saprei quale lui fa prima quindi devo pensare no? in generale di poter gestire tutti i casi. Quindi il controller fa quello di mestiere, aspetta le azioni dell'utente e reagisce nel modo giusto. Qual è il modo giusto? Chiudiamo il programma. E il modo giusto sarà innanzitutto devo leggere qual è il nome dell'utente e poi usarlo per scrivergli un messaggio di benvenuto. Allora, come faccio a sapere qual è il nome che l'utente ha scritto? Vabbè, è la proprietà text del nodo txt nome. Quindi il nome dell'utente, string nome, non sarà altro che txtNome.getText. Quindi, siamo sempre in un handler, eh? quindi quando l'utente... Quando scatta l'evento, cioè quando l'utente clicca su ciao, vado a prendere ciò che la, il casella nome contiene, il testo che contiene la casella nome, in quel momento. È una stringa. E stringa, messaggio, posso, di, posso creare un messaggio che è del tipo benvenuto, virgola, spazio più nome. punto esclamativo a capo, creo un messaggio di benvenuto personalizzato per quel nome e poi potrò visualizzare questo messaggio nell'area di testo. E come faccio a far comparire qualcosa in un'area di testo? Modifico la proprietà text di quel nodo. Quindi il nodo che si chiamava txt result, set text message. Quindi quando l'utente cliccherà su ciao, non stampo più il messaggio AI sulla console. Ma prendo il contenuto della, di della casa di testo e gli aggiungo un pezzo e lo, e lo visualizzo nell'area di testo sottostante. Vediamo se è vero. Rilanciamo il main. L'ho fatto. No. Quindi se scrivo il mio nome, clicco su ciao e lui mi scriverà benvenuto Fulvio. Se scrivo un altro nome, scriverà anche benvenuto Giuseppe. Lo sostituisce a quello precedente, ho fatto un set text in cui rimpiazzo al valore precedente che aveva la proprietà, il valore nuovo. Se non volessi dovrei fare un getText, so, quindi prendo il valore vecchio, ci sommo un pezzo e rifaccio il text. Oppure c'è un metodo che chiama append text per aggiungerlo in fondo. No? Sono dettagli che poi potete scoprire andando a vedere i metodi. Um, però ad esempio sarebbe brutto se l'utente è pigro scrivere benvenuto punto esclamativo. No. se l'utente lancia il programma e scrive ciao subito ehm, è una condizione anomala non posso impedire all'utente di scrivere ciao subito ma se lo fa devo gestire l'errore quindi il mio programma dovrà gestire anche cosa succede se questo nome è vuoto se l'utente non ha scritto nulla eh? quindi if nome Uh, length uguale 0 allora, eh, caro mio, gli dirò ti rial Errore devi inserire un nome. altrimenti, vabbè, va bene quello che facevo prima. Quindi adesso se l'utente è pigro, si becca in cambio un messaggio di errore. Se lui scrive il suo nome, viene salutato correttamente. Se è antipatico, eh, questo caso qui non l'ho ancora gestito. Il fatto che quello è una stringa non vuota, ma non è una stringa che corrisponde a un nome. Beh, se uno deve gestire tutti i comportamenti anomali, di solito, è, ma nei programmi reali, è maggiore la quantità di codice per gestire le anomalie che non la quantità di codice per gestire il caso normale. Questo teniamolo in conto. Sul testo, essenzialmente i metodi principali... text dove è il text? Eh, text visto che sono i primi con cui lavoreremo text field e text area hanno come metodi principali cioè come proprietà principali la proprietà text, dicevamo, quindi posso fare getText o text, ma in più qui ci sono i metodi c'è anche un aspetta, eh, lo trovo perché è scritto piccolo append text, che serve ad aggiungere del testo senza cancellare quello precedente c'è anche un clear che azzera vuota la casella, ok? Cancella ciò che c'era prima, è come fare un set text di una stringa vuota. Um, la cosa, Il dettaglio che ci può servire è che um, quando io faccio il getText di una cella in cui l'utente non ha scritto nulla, mi restituisce comunque una stringa che è una stringa vuota, non mi restituisce null. Altri controlli, tipo il menu tendina, quando l'utente, lo vedremo poi, quando l'utente non seleziona nulla, invece restituisce null e non la stringa vuota. Quindi bisogna fare attenzione al tipo di controllo che si fa, a seconda del tipo di nodo no, con cui dobbiamo interagire. Qui ho fatto una cosa molto semplice, nel senso che tutta l'intelligenza del programma è contenuta in questo singolo metodo handle-Ciao. Ciò che dovete fare domani in laboratorio vi chiederà invece non solamente di scrivere un nome, ma di memorizzare una lista di questi nomi che vengono via via inseriti allora questo controller è una classe come tutte le altre quindi io potrò definire le mie variabili le mie linked list, le mie array list, le mie strutture dati ad esempio dentro il controller e quindi aggiungere a queste strutture dati i, i valori che vengono via via inseriti quindi non è, non è una classe come tutte le altre in questo caso non ho avuto bisogno di, inserire, di definire altre variabili qua dentro ma lo posso fare tranquillamente se mi serve in questo caso l'unica variabile che mi serviva era questo messaggio ma poi subito dopo lo, lo, lo dimentico perché non mi serve per le iterazioni successive domani faremo così lavoreremo direttamente dentro la classe controller la settimana prossima ci renderemo conto però che su programmi di certe dimensioni quando cominciano a crescere di complessità, fare tutto dentro il controller è troppo pasticciato. Perché il controller deve gestire l'interazione utente, gestire gli errori e poi anche implementare gli algoritmi, diventa una classe mostruosa. E allora impareremo come separare la parte di algoritmo dalla parte di gestione dell'interfaccia. Ma facciamo un grado per volta. Ci sono domande su questo per oggi? Dimmi. No, allora Eclipse, allora ci sono due, allora ci sono due, due metà della domanda. Una è eh, per editare un file in SimBuilder lo posso aprire normalmente andandolo a pescare dentro il workspace. C'è un minimo di automazione per cui posso abilitare questo menu Apri con SimBuilder se ho impostato dentro le proprietà di Eclipse la posizione dell'eseguibile di SimBuilder. Questa è la prima metà. Quindi si può semplicemente fare open with SimBuilder e lui me lo apre, adesso non mi, dice, mi, dice, mi dà errore perché non ho impostato quella proprietà, ma altrimenti mi aprirebbe SimBuilder già con quel file aperto. Poi c'è un secondo problema che vi beccherete di sicuro in laboratorio è che se voi modificate l'fxml e lo salvate, Eclipse non se ne accorge. Per cui se io adesso aggiungessi un altro bottone qua, che non serve a niente, ma male non fa, salvo e rilancio il programma, il bottone non c'è. Allora a questo punto voi cominciate a imprecare nelle lingue più strane, di ma so, c'è, non c'è, non lo vedo, eccetera. Il motivo qual è? È che hai modificato un file dentro il progetto di Eclipse, ma Eclipse non se n'è accorto. Per fare in modo che Eclipse se ne accorga è sufficiente aprire l'FXML dentro Eclipse. Allora lui lo rilegge, oggi, oh, mi ha modificato un file, lo rileggo e poi funziona quindi se vi sembra di aver modificato qualcosa nell'fxml e il programma non se ne accorge probabilmente è perché Eclipse non si è accorto che avete modificato il file FXML. basta tenere aperto e prima di fare run ricordatevi di fare un giro da questa, dal tab dell'fxml è una stupidaggine di Eclipse ma dobbiamo conviverci io pubblicherò questo progetto adesso su github con un, pro, con un nome che si chiama mi per cui ve lo potete andare a guardare eh, già da, tra 10 minuti in avanti, poi la settimana prossima impareremo anche l'operatività da parte vostra su GitHub. Direi che per oggi è sufficiente, il crash course vi ha mandato in crash, ci vediamo in laboratorio.